Buonasera a tutti, eccoci arrivati con l'appuntamento delle ore 18, classico appuntamento mensile. Arduino schienato insieme ad IG. Come ogni, come ogni mese, ormai da svariati anni a questa parte. Buonasera, webinar dedicato a un concetto molto importante eh, per chi fa trading con la price action quindi il sottoscritto e ovviamente chi c'è qui probabilmente vorrà saperne di più di questa metodologia e di questo tipo di informazione grafica, quindi adesso partiamo subito, magari aspettiamo un minutino in più per uh, attendere magari qualcuno che uh, arriva un po' più tardi, tanto saluto qui è, chi è qui con noi vedo Marco, Carlo, Vincenzo, Silvestro, Pier Giuseppe, Sebastiano, Davide, Vincenzo, Roberto tra l'altro tra questi ci sono tantissimi ehm, iscritti utenti della scuola Platinum quindi mi fa molto piacere che siete sempre no, pronti a riflettere e a imparare o comunque a cercare di capire sempre nuove cose eh, derivanti appunto dallo studio dei prezzi, quindi mi fa molto molto piacere ragazzi e poi tutte le persone anche che non conosco, che vedo, eh, nomi nuovi anche, quindi molto molto bene. Tanto ringrazio Pier Giuseppe per i complimenti per i video e la divulgazione, grazie Pier Giuseppe, cerchiamo di fare il meglio. Eh, quindi, quindi molto bene tra l'altro ho visto che IG nella loro pagina YouTube hanno inserito, stanno inserendo i vari inserti eh, della giornata di marzo quella classe MBC dedicata appunto alle tecniche di trading io e gli altri trader Bruno e Gabriele. quindi molto bello, seguite entrambi i canali sia il mio che quello di IG ci sono un sacco di cose interessanti formazione seria e puntuale Bene, bene, bene, bene, vedo che state arrivando ancora, quindi aspetto proprio, guardate, 30 secondi in più, poi comunque sapete che questa, questi webinar vengono registrati, poi io li metto sempre nella, nel mio canale YouTube, quindi da giovedì li potete eh, ritrovare nel mio canale YouTube, ci sono le playlist, quindi trovate un sacco di materiale, il mio canale è aperto dal 2010, quindi... Eh, ci sono video da quell'epoca, ovviamente, con tutta l'evoluzione che c'è stata, ma sempre fedele alla price action esatto. Serie, dice Pier Giuseppe: eh sì, eh, cosa che ci trova in comune a me e ai ragazzi di G e al broker di G è proprio quella di portare avanti una formazione seria. Diciamo eh, quello che è il nostro insomma, obiettivo: è cercare comunque eh, di formare delle persone consapevoli che facciano trading e quindi operino sui mercati. Va buona, va buona. Allora, che dite? Io partirei, se dite, mm, direi proprio di sì. Allora, oggi di cosa, di cosa parliamo? Tanto vero, vedete il mio grafico, questo qui dove c'è il dollaro australiano, mi confermate che eh, vedete tutto perfettamente e quindi non ci sono problemi. Eh, allora, detto questo, detto questo, io partirei proprio con il dire una cosa. Allora, oggi avete visto che il topic di giornata è tail bars, cioè le barre con una coda, le barre con l'ombra, chiamatele come volete. In inglese vengono nominate tail bars, perdonatemi se spesso uso dei termini inglesi, però... La price action arriva ad oltreoceano e, e i termini sono quelli più o meno. No? Poi io ho evoluto un po' i concetti della price action facendomi un vestito su misura, no? quindi l'ho evoluta proprio con tutti i concetti di volatilità, di swing, eccetera. Però, eh, in linea di massima, insomma, alcune situazioni, alcune cose che eh, riguardano proprio ehm, come dire le fondamenta, ecco, della price action, sono dette in inglese, io mh, Amo mantenerle in quella lingua lì. comunque barre con la coda barre con l'ombra del basa allora se noi vogliamo fare i price action trader no il nostro focus principale è quello di cercare di leggere i grafici nella maniera più coerente possibile nella maniera più esatta e puntuale possibile quindi essendo il nostro focus quello eh, noi Stiamo quindi cercando di eh, leggere ciò che, dice, ciò che ci dice il mercato in questione. In questo caso, per esempio, abbiamo di fronte un dollaro australiano, ma potremmo avere l'euro, potremmo avere eh, l'euro-dollaro, voglio dire, potremmo avere la sterlina dollaro, potremmo avere l'oro, no? eh, Il mercato che abbiamo di fronte. Il nostro compito è quello di cercare di leggere ciò che ci dice il mercato attraverso proprio i movimenti di prezzo. Eh, quindi noi abbiamo bisogno di capire. Eh, quello che sta avvenendo facendoci delle domande, più che eh, andare a, a vedere se c'è una pin bar, un inside fake out, un inside un doppio massimo, un doppio minimo, un FTV, cioè alcuni trigger che utilizzo, più che andare a capire quelli che va benissimo. No? Va benissimo leggere i trigger. Noi, però, per fare price action abbiamo più che altro bisogno di iniziare a guardare eh, ogni barra su un grafico daily o weekly e capire questa ogni barra in, in, nella come dire, configurazione totale che cosa ci sta dicendo questa ogni barra, questa ogni volta che si viene a creare una barra, quindi una giornata una settimana. E ovviamente sto parlando sempre di daily chart o di weekly chart, e ogni barra che noi troviamo potrebbe essere una potenziale informazione di cosa il mercato potrebbe fare successivamente, di cosa potrebbe fare domani, di cosa potrebbe fare la prossima settimana. Ogni barra può darci questa informazione, ogni barra ovviamente nel contesto strutturale del mercato. Quindi detto questo, eh, quello che voglio dire non significa che ogni barra è valida eh, come spunto di trading o che ogni barra eh, ha senso eh, in ottica di investimento e quindi andare a rischiare dei soldi sul mercato o addirittura che ogni barra possa in, real in realtà valere qualcosa, ma ogni barra ci sta dicendo qualcosa. Quindi ogni barra sul daily ci sta dicendo qualcosa, ogni barra sul weekly ci sta dicendo qualcosa. Siete d'accordo? Cioè, se noi guardiamo i grafici e guardiamo proprio eh, e lavoriamo come price action trader dobbiamo essere consci che ogni giornata e ogni settimana ci stanno indicando qualcosa questo qualcosa, questa informazione a volte eh, addirittura può essere un'informazione importante quindi può essere una, ehm, come dire, il, il trigger necessario quindi il grilletto da premere per fare magari un'operazione addirittura e quindi investire dei soldi e quindi rischiare dei soldi dite quello che volete ma investire e rischiare poi diciamo sono un po sullo stesso piano ce ne sono altre che magari possono darci solamente un'informazione operativa e ci sono altre invece barre che bene o male ci danno sempre un'informazione ma più che altro magari ci possono indurre a solo a capire che il mercato magari sta consolidando su una certa area o sta eh, no si sta mantenendo su quei livelli quindi ci sono queste tre diciamo situazioni quindi quello che voglio dire è che, sottolineo, non ogni barra ha eh, senso eh, nell'ottica di farci un investimento, farci il trading, ma ogni barra ci sta dicendo qualcosa. D'accordo? Siamo tutti d'accordo qui? Uh, dico questo perché questa è l'introduzione per arrivare a farvi capire il concetto di oggi, che non è il classico oh, O. Eh, scusate, eh, vi insegno, comunque vi trasmetto un po', Qual è, qual è il trigger che utilizzo per mettermi dentro il mercato. Può anche essere questo, adesso vedremo alcuni esempi, ma non è questo solo. Quindi l'introduzione oggi, diciamo, vale quasi un po' eh, il webinar di oggi. Quello che voglio che voi vi soffermiate è questo, okay? Ogni giornata, ogni settimana, comunque ci sta dicendo qualcosa. E noi da Price Action Trader, quindi, capito questo, eh, dovremmo essere, diciamo, capaci, eh, di mappare eh, questi grafici, di, eh, come dire, mh, di disegnarci una view, di crearci una view con questi grafici di quello che può in effetti eh, dirci il mercato nei giorni successivi a una certa informazione o nelle settimane successive insomma. Okay? Noi, e faccio una parentesi, eh, noi dico io e i miei colleghi in Airforex io principalmente comunque faccio un trading di breve termine questo per me significa fare un trading di qualche giorno, qualche settimana ok? quindi io quando parlo mi sto parlando che se faccio un'entrata con uno studio grafico weekly daily il mio trade solitamente può durare da qualche giorno a qualche settimana quindi è quello che viene chiamato swing trading di breve termine ok? chiusa la parentesi quindi io devo essere in grado, abbiamo detto, di mappare il mercato, di segnarmi quelle che sono le informazioni chiave e uh, usare queste informazioni per, diciamo, aiutarmi a uh, capire meglio mh, cosa potrebbe fare il mercato domani, dopodomani, la settimana prossima. L Avete capito? Quindi quello che io devo fare è cercare di capire ogni messaggio che mi dice il mercato e da questo ogni messaggio stare fermo, fare una certa azione, eh, chiudere un'operazione aprirne un'altra, stare fermo e via dicendo, questo è quello che fa il trader, no? Quindi noi dobbiamo un po' alla volta cercare di, se vogliamo fare i price action trader, capire questo. In realtà io nei primi anni della mia carriera queste tail bars, vi dico la verità, le ho un po' in realtà non le avevo prese bene in considerazione, nel senso che è stata un'evoluzione anche questa. Negli ultimi anni, negli ultimi 6-7 anni, questa cosa delle barre con la coda che, adesso vi spiego, Possono essere, generare, possono essere interessanti, possono generare delle informazioni eh, riguardo appunto al mercato, non, non le avevo ben studiate, non le avevo ben no, eh, consapevolizzate, Diciamo. ma nel tempo, evolvendomi, imparando, facendo esperienze, migliorandomi, questa cosa è uscita e oggi è diventata parte del mio trading e soprattutto è diventata eh, quella è diventata una delle cose che ha migliorato anche il mio trading non perché la tail bar adesso vi cambia la vita ma sicuramente è uno di quegli elementi un po' più eh, diciamo, sono un po' più quei dettagli che si costruiscono un po' più nel tempo no? e eh, cos cosa sarebbe? come si legge questa, questa tail bar? questa tail bar eh, è, molto, è molto, molto semplice ragazzi se non è una pin bar ma un'ombra o una coda è una tail bar <ride> quindi ripetiamo se non è una pin bar ma un'ombra o una coda è una tail bar quindi, quindi vuol dire che di tail bar probabilmente su mh, grafici prendiamo il daily di dollaro australiano ne troverete ne troverete parecchie di tail bar diciamo no? eh, perché eh, questa qui ragazzi è una tail bar perché non è una pin bar ma una coda che spara e fuoriesce guardiamo il grafico e guardiamo cosa c'è a sinistra non c'è nulla, fuoriesce esce ci mostra no? qualcosa ripeto, adesso faremo degli esempi sia delle, eh, delle tail bar che magari eh, vale la pena anche magari tradare o comunque usarle come trigger ma anche delle tail bar che magari ci stanno solamente indicando qualcosa eh, ma non sono poi da tradare e vi ricordo che fare price action non vuol dire per forza tradare solo le pin, l'insertific le out, eh, i doppi massimi, eccetera. A volte si possono tradare anche le tail bars, cioè anche se non è una perfetta pin, ma il contesto è giusto, la struttura è corretta e si crea una tail bars, perché, e non è una pin bar, chi se ne frega, voglio dire, eh, il mercato ci sta dicendo delle cose. E ritorniamo sempre sul concetto iniziale che vi ho detto prima. Quindi il concetto iniziale che vi ho detto prima è il concetto più importante. In realtà, adesso vedremo un po' di esempi, guardiamo sui grafici, eccetera. Ma quello là è il concetto. Okay? Il concetto è che le tail bars devono essere delle barre informative, prima di tutto. Come tutta la, la struttura dei prezzi, come ogni candela. Ogni candela è, il pa, è, è come dire una... Una, un tassello del puzzle che ci sta dicendo delle cose va bene? quindi abbiamo detto che la, la tail bar è quella quella barra che ha una coda ma non è una pin bar ok? quindi in realtà questa che noi possiamo definire pin bar è una tail bar perché la pin bar è più questa no? ricordiamo che cos'è una pin bar una pin bar è quando il mercato crea una barra con lunga coda e poco corpo ok o al contrario questa no questa è una pin bar cioè solitamente il corpo facciamo un brevissimo riassunto è almeno un terzo della coda ci sono poi c'è cioè una falsa rottura eccetera eccetera però a livello grafico è chiara la pin bar comunque deve essere una pin bar questa qui è una pin bar questa qui è una pin bar mm? Questa qui è una tail bar, no? quindi questa è una tail bar, questa è una tail bar. Che cosa ci sta indicando? La stessa cosa in realtà. <ride> ci sta indicando la stessa cosa, è che in certe situazioni, come quelle descritte qui, addirittura vale la pena tradarle. In certe altre può essere solamente strutturale, può essere solamente informativa di una struttura che ci sta confermando una certa, una certa situazione. Ok? Quindi adesso non uh, andate via da questo webinar, aprite la piattaforma, iniziate uh, a fare uh, blind trading, no, trading cieco utilizzando le tailbar, ogni volta che c'è una tailbar boom, si entra a mercato, no, questo non è il concetto di cui uh, volevo parlare, no, ma è leggere il prezzo, ok? La tailbar ci dà la possibilità di leggere il prezzo, dove sono avvenute uh, delle situazioni. Per esempio, questa qui che vedete qui, è una tail bar perché perché eh, lui prezzo scende papapà, pa. il mercato cosa fa crea fuoriesce no da dall'altra parte fuoriesce fa un minimo crea uno spillo quindi fa una, una coda eh, in realtà la fa anche da questa parte qua non è una pin bar questa qua poi diventa anche una barra di indecisione ovviamente poi ci possono essere no delle tail bar che sono anche degli altri trigger dei nostri ma in realtà la in questo caso cosa ci sta dicendo? Cioè cerchiamo poi di entrare non solo in, in, due, in, due, in due binari, in dove sono andati i soldi, quindi che cosa è successo, dove sono andati i soldi del mercato, ovviamente, e, uh, e, e parliamo di questo. E Dove sono andati i soldi? Ovviamente qui, nel momento in cui lui è sceso, ha, cioè, il mercato poi avete visto, c'è stato mh, nuovi riacquisti, il mercato è risalito. Ma in realtà qui c'è anche la psicologia del mercato. Cioè il mercato non è riuscito a far scendere il, eh, il prezzo oltre questi livelli. Quindi c'è sia dove sono andati i soldi e sia il mercato a livello psicologico non ce la fa ad andare oltre qua. Sono arrivati delle pressioni, questo voglio dire. Ok? Quindi cerchiamo sempre di ragionare. Se io mi trovo di fronte a una situazione di questo tipo, facciamo finta che io sia entrato, ero short da qui, ho tenuto la posizione e il mercato inizia... Già qui probabilmente avrei fatto qualcosa. Menti caso non l'ho fatta, un'azione. Quando lui fa una tailbar, tra l'altro fa una tailbar e poi crea pavimento. Cioè il mercato si appoggia no? con le chiusure sopra la tailbar. No? Sopra, sopra le chiusure, quindi fa proprio... È come se si sedesse, come si può dire. Il mercato rompe i massimi crea swing, in questo caso vedete che già prima dovevamo essere attenti a quello che accadeva, perché è vero che la tail è anche di qua, ma la tail è anche di qua, quindi in questo caso il mercato crea una ombra di qua, un'ombra di qua, quindi cerchiamo sempre di capire quello che sta dicendo il mercato, ragioniamo che cosa è successo in questa discesa, il mercato ha fatto così, è un po' come quello che sta succedendo adesso, guardiamo il mercato in questo momento, no? in questo momento il mercato ha fatto appoggio qui, che l'aveva già fatto qui. Ha provato, è andato su, poi boom. Qui ha creato una pin bar, anche tail bar. Le pin bar sono tutte tail bar, ovviamente, no? Però sono addirittura delle barre di entrata. Poi il mercato ha fatto un nuovo massimo falso. Qui cosa ha fatto? Sta creando un pavimento addirittura. Dopo una roba del genere, guardate ragazzi, dopo così e dopo la rottura qui, io che cosa vorrei vedere? Un ribasso, non un rialzo. E oggi che cosa è successo? Oggi è successo che il mercato è andato a fare questa cosa qui, è andato addirittura sotto nuovamente i minimi, 0.76 tondo, e se dovesse chiudere così si mantiene con un pavimento chiaro al di sopra di qua, formando che cosa? Una inside fake out, pin bar, tail bar, che confermerebbe che cosa? Questo falso minimo e magari confermerebbe una view qui. Quindi vedete che sto facendo un ragionamento senza vedere quello che c'è dopo, proprio per farvi capire che bisogna ragionare. Chi fa price action ragiona e ragiono moltissimo quando ci sono le tail bar, le barre a spillo, chiamatele come volete. Chiamiamole barre a spillo, così le, le traduciamo in italiano. Le barre a spillo ci danno tante informazioni, soprattutto perché dobbiamo guardare il contesto di questo mercato. E quindi in questo caso specifico noi abbiamo Proprio no, eh, una situazione in cui il mercato sembra ogni volta che è sceso giù da qua non ce la fa a, a continuare. Io dopo questo falso massimo ripeto che cosa voglio vedere? Una volta che rompe il minimo, magari una, due giorni, tre giorni, ma non può stare poi, cioè deve scendere, deve chiudermi sotto, non può stare qua ancora. Ed ecco i ragionamenti. Quindi che cosa è successo? Ragioniamo. È successo che il mercato ha tentato, è andato su, ha tentato di... Anche questa è una tailbar. ragazzi. Ha tentato di scendere e poi è poi salito. Ha tentato di scendere e poi è salito. Oggi addirittura ha tentato di scendere, ha rotto i minimi ancora ed è salito. Crea pavimento e fa tail bars. Dopo la pin bars. Inside fake out. Eh? Vedete? Quindi cosa significa? Questa qui potrebbe essere un'informazione operativa non solo per capire che il mercato probabilmente quello che diciamo prima cioè usare questi aiuti queste informazioni che ci dà il, il mercato queste tail bar, queste barre a spillo questi pavimenti sulle barre a spillo per aiutarci a capire meglio cosa il mercato può fare domani, dopodomani ed eccolo qua io che cosa capisco qui? capisco che il mercato potrebbe darci la possibilità di metterci lunghi per esempio in questo caso diventa una informazione operativa non solo un'informazione che ci dice magari sì, il mercato adesso fa solo fatica ad andare giù, però attenzione magari stiamo lì, è un po' come questa che tra l'altro ho tradato questa qui è una classica informazione dove il mercato ci dà proprio l'informazione operativa Cosa fa, cosa potrebbe fare nel futuro, ma non solo cosa potrebbe fare, ma sto fermo, cosa potrebbe fare, ma mi aziono in questo caso qui, aveva le caratteristiche eravamo su dei massimi Molto importanti, falsa rottura long tail, quindi tail bar e mercato che scende, quindi io come voi cerco sempre di ragionarci: non è che adesso vi ho detto questa e c'è una situazione che ci, ci, ci dice: cioè è così e ci sono tutte le caratteristiche per farci un trade, sempre no, ma anche questo, fun, questa cosa che ho detto, vale anche per le PIN, vale per qualsiasi mio input operativo qualsiasi trigger operativo sempre ragionamento i ragionamenti migliori si fanno quando? quando il mercato crea delle tail bar ok? quando crea delle barre a spillo perché nelle barre a spillo ci permette di capire dove sono arrivate che cosa si è formato eh, se lì veramente il mercato non ne ha più no? se lì il mercato ha più voglia di magari eh, fare un certo tipo di dinamica cioè, il mercato ha quello come, no? come, come input e quindi cerco di capire da lì il da farsi. Poi magari è solo un ritracciamento a volte, no? però non è che lo possiamo sapere. Eh, prendiamo per esempio l'oro. Facciamo vedere l'oro. L'oro qualche tempo fa, eccolo qui, aveva fatto un bel movimento short. Dov'è che era? Eccolo qui, guardate qua movimento short e guardate qua da qui, questo era un doppio massimo lower su un'area di massimo precedente, prendo anche qui solo il daily così ingrandisco bene il grafico, eccolo qua, quindi facciamo così, duplichiamo questa, facciamo così, tac, quindi aveva fatto, aveva creato un input operativo dei nostri, metti caso che siamo entrati short, questa è la prima long tail, tail bar, guardate qua, qui c'era un'area di appoggio, quindi un pavimento, prima tail bar, quindi qui cosa succede? Cosa ci sta dicendo il mercato? Ci sta dicendo che in questo momento il mercato eh, potrebbe recuperare, cioè dopo la grande discesa, se io ero dentro, ha fatto un altro minimo, addirittura sotto questo, e da qui questa tail bar cosa ci dice? Cioè, da qui potrebbe o consolidare, e poi vediamo, oppure comunque potrebbe avere una risalita. Cioè, se io sono dentro, mi sono inserito lo short qui, e avevo anche un obiettivo qua, facciamo esempio, e mi trovo di fronte a questo, a livello di gestione operativa posso fare alcune cose. Io penso di fare due cose principalmente appena vedo questa. O mi copro intanto... E vado a break even e vedo un po' cosa succede nei giorni successivi, o esco. Anche se il mio obiettivo era qua, chi se ne frega il mio obiettivo, no? Noi cerchiamo di pianificare, ma il mercato non è che noi possiamo pensare di essere i maghi che prevedono il futuro, noi siamo dei trader. Dobbiamo cercare, il nostro obiettivo è quello di cercare di eh, capitalizzare al meglio un movimento che siamo riusciti a vedere prima, diciamo, no? e quindi da esserci dentro. Questo è il nostro obiettivo, non è quello di avere ragione, ragazzi. No? Avere ragione chi se ne frega. Noi abbiamo bisogno di eh, capitalizzare i movimenti che fa il mercato. A volte sono più grandi, a volte sono più piccoli. Quindi, una delle due. Se sono stato dentro e sono andato però a BE, quindi mi sono spostato, diciamo, il mio stop, comunque ho deciso che qui la posizione, poi se dovesse ritornare con rapidità sopra, andrebbe a chiudersi, eh, rischio zero diciamo senza perdere una lira anzi un euro la lira non c'è più da vent'anni eh, in questo caso vedete che eh, il mercato poi continuerebbe poi cosa ci dice guardate qua un'altra un'altra barra a spillo questa è anche una pin bar. quindi non abbiamo ascoltato qui o comunque siamo andati a break even qui cosa si fa qui si chiude ok o comunque si può sempre mantenere l'ordine a break even, ovviamente il break even è un movimento. Se io ho fatto un trade del genere, il mercato è andato dalla nostra in maniera chiara, anche tra l'altro in maniera molto, molto mh, forte e subito, quindi rapida. Quindi, già questo mi raccomando, sapete che la volatilità è come una fisarmonica. Lo dico sempre, ma non mi stancherò mai di dirlo, così ve lo ricordate. A grandi movimenti di vola corrisponde bassa vola e poi aumento di vola. Stessa cosa, eh? qui. E poi ancora vola. È ovvio che la vola poi non sai se continua nella tua direzione. Poi ovviamente puoi farti degli studi, puoi fare degli studi, ma la cosa importante qual è questa. Io personalmente cosa faccio? Faccio che nel momento in cui vendo, nel momento in cui ho delle informazioni operative, o oh, mi posiziono con lo stop a break even, perché magari eh, credo molto nella posizione, avevo visto delle cose sul weekly, però almeno mi copro, quindi nel caso in cui torna indietro comunque da trader, che lo fa per, di professione ragazzi, cioè non stiamo parlando della scommessa, magari metto lì qualcosa, però no, stiamo parlando di una persona che deve eh, che ha degli obiettivi, che fa uscire dal conto di trading eh, dei soldi mensilmente, trimestralmente, annualmente. C'è cioè una persona che comunque eh, deve cercare di, eh, non ha, la parola non è approfittare, è di capitalizzare ogni movimento che riesce ad ottenere sul mercato al meglio. Quindi, o oh, mi metto a break even e cerco l'obiettivo, oppure se non prendo il, secondo, il primo, perché magari voglio aspettare di vedere un attimo, sul secondo esco. E poi al massimo cosa faccio? Se devo rientrare, long tail bar. Guardate qua, questa è una long tail bar. Alla sua rottura, magari capitalizzo l'altro movimento e esco sul vecchio target. Perché ricordiamo che noi facciamo swing. Noi facciamo swing trading, noi, io dico sempre noi, Arduino, io al Forex, no? il mio gruppo. Quindi movimento, swing, swing, quindi io capitalizzo il movimento di swing, rientro sul movimento di swing, prendo una parte, prendo una parte. Quindi le tail bars, come potete vedere, ovviamente dobbiamo contestualizzare nella struttura operativa, nella struttura, noi ci parliamo sempre no? di questa struttura ehm, nei webinar che facciamo qui con IG eh, ne parlo nel mio canale YouTube da sempre ne parlo nel mio servizio operativo no? nel Platinum eh, se mh, diciamo non conoscete ancora il mio il, no, il nostro il mio, insomma, il sito Airforex, vi consiglio di andare a fare un giro nel sito sicuramente eh, insomma, può, può esservi utile, magari andate a vedere anzi, ve lo faccio anche vedere così eh, questo è il sito IAForex dal 2010, che facciamo comunque formazione attiva sulla price action relativa principalmente al Forex, ma anche a Oro Petrolio, i principali indici come S&P 500 e, e DAX. Quindi eh, questo è un po' quello che facciamo e proprio dentro qui trovate eh, la scuola, trovate due abbonamenti, o la scuola di Trading Platinum o il Mentorship Platinum. Quindi dategli un occhio, tra l'altro anche volevo, volevo ricordarvi che se non l'avete ancora fatto avete ancora qualche giorno di tempo, sabato faremo una giornata intera di corso il Price Action Trader Day edizione 2021, quindi come l'anno scorso la seconda edizione, eh, 17 aprile, sabato, 6 ore, ragazzi, online parleremo di, parleremo di Price Action, ragazzi, quindi se vi piace l'idea venite, saremo io, Antonio, Eleonora, saremo noi del gruppo Ia Forex, vi faremo eh, vedere un po' alcune cose come la struttura proprio andremo a approfondire la struttura la gestione del rischio eh, gli stop paracadute tutta una serie di argomenti quindi andate nel sito su corsi e qui trovate tutte le informazioni necessarie se volete approfondire diciamo il nostro, eh, il nostro trading ok bene mm, grande per giuseppe che si è già iscritto grande, grande grande mi fa piacere dai eh chissà che eh, si iscrive anche qualcun altro in questo, di questo webinar, mi farebbe molto piacere vedere anche qualche persona nuova. Allora, allora vediamo un po' di domande eh, che mi avete fatto, anzi, do anche un po' il via alle domande, perché comunque avete capito un po' quello che vi volevo dire. Vi ho fatto anche degli esempi un po' attuali, per esempio il dollaro australiano, ma anche comunque l'oro, in questo caso, per farvi capire anche la gestione attiva di una posizione, cioè ricordatevi sempre che per noi, eh, queste barre informative ogni barra come vi dicevo all'inizio l'introduzione ripeto riascoltatevela che è molto importante ogni barra ci dà un'informazione ma ogni barra non è per forza importante quanto un'altra ma ogni barra ci dà un'informazione daily e weekly ok? Eh, bene Andrea vorrebbe, vorrebbe iscriversi anche Andrea eh, vai pure sul sito iaforex.com che ti ho fatto vedere e trovi la possibilità di iscriverti direttamente da lì, è registrata eh, ragazzi quindi anche se non potete essere eh, dei nostri, vi faccio vedere un attimo la pagina così eh, vi faccio un attimo un appunto sui corsi, vado dentro ecco qua eh, se non potete essere dei nostri, questo qui è il programma il costo ragazzi è 19 euro insomma eh, penso che tutti possiate no? parteciparvi una settimana di accesso alla trading room poi alla scuola Platinum, quindi assolutamente interessante registrazione del corso e poi avremo dei promo sugli abbonamenti della scuola Platinum, quindi assolutamente interessante, saremo io Antonio Vizzi, il mio collega, ok? Quindi potete iscrivervi direttamente dal sito. Eh, grande, grande Filippo, ottimo. Allora, vediamo un po' di domande ragazzi, apriamo le danze con le domande, eh. sapete che eh, questi webinar sono fatti anche in ottica quasi di coaching di gruppo perché in questo modo possiamo anche eh, cercare di rispondere insomma un po' alle vostre domande. Allora, vediamo un po'. Eh, pa pa pa pa pa, vediamo un po'. Mm. Vito mi chiedeva se quella con la freccia non è un doppio minimo. Probabilmente mi stava parlando del dollaro australiano, credo. Eh, questa qui forse volevi dire è un doppio massimo, casomai. Eh, probabilmente Vito si era sbagliato col doppio minimo, il doppio massimo. credo, Credo, eh, credo di avere... Segnato questo, forse parlava di questo doppio minimo. Adesso non, non so dove sia arrivato Vito. Comunque, sì, doppio minimo higher, doppio massimo lower. Quindi, sì, sono tra i miei input operativi, in questo caso, questo e questo sono anche delle tail bars. No, quelle bar. Abbiamo detto che la tail, bars è, la tail bar è quella barra che ha una comunque coda pronunciata, quindi la barra a spillo. Ma, ma, ma, non è una pin bar solitamente. Poi tutte le pin bar sono anche delle tail bar. No. Naturalmente, è ovvio. Eh, Lorenzo, un'altra soluzione, dice, potrebbe essere quella, e quindi andiamo sull'oro invece in questo caso, quindi sull'esempio che vi ho fatto sul metallo giallo, eccolo qua in questo caso perché vi ho fatto l'esempio della gestione attiva sugli swing di posizione, eh, sarebbe quello di liquidare una parte della posizione e mantenere la restante di fronte nuove conferme. Vabbè, Sì. Diciamo che eh, la gestione poi è molto personale, a mio avviso. Eh, io mh, credo che quindi poi va un po' eh, fatta propria, quindi con l'esperienza, eh, cercando anche di eh, capire le situazioni e il momento del mercato, capito Lorenzo? Io non amo tantissimo eh, liquidare la posizione mh, nel momento in cui sono a profitto, preferisco liquidarla nel momento in cui sono in perdita, cosa un po', un po' magari strana, cioè nel momento in cui ho una posizione che ancora non che sono dentro, però questa posizione è, magari qualche giorno, che inizia oppure mi ha fatto una fiammata contraria, eccetera, mh, queste cose tra l'altro ne parlerò anche durante il corso di sabato proprio, eh, riguardanti soprattutto legate a, ehm, il rischio di mercato all'investimento massimo al paracadute posso decidere di liquidare, non so, una parte di posizione nel momento in cui la posizione non vada vale dalla mia, però non sono ancora, diciamo cioè, le informazioni che ho sul mercato non sono ancora convincenti così da dire eh, liquido totalmente e mh, chiudo in perdita diciamo, tutta la posizione, la chiudo una parte, poi vedo e cerco di capire. A volte lo faccio al contrario, nel senso, nel momento in cui. Eh, la situazione ma va contro nel momento in cui sono in profitto tendenzialmente tendo di chiudere quando il mercato mi fa per esempio delle tail bar che mi indicano spesso un ritorno eh, dei compratori per esempio succede che questo può avvenire e eh, quindi eh, questo vi faccio un esempio molto pratico eh, praticamente cosa è successo? che ieri sono uscito da una posizione sulla sterlina dollaro eh, ero entrato qui non, non è stato un movimento così grande però dobbiamo anche capire questo ero entrato qui il mercato si era appoggiato qua e eh, quindi aveva fatto questa tail bar e poi ieri ha fatto nuovamente una tail bar con movimento sotto e mi ero un po' prefissato che alla rottura del massimo molto probabilmente avrei intanto chiuso la posizione per vedere nuovi spunti e nuove conferme e così ho fatto quindi vedete che cioè, cerco sempre di capire, non è che su ogni movimento a te va dobbiamo chiudere o fare certe cose, ma comunque capire il concetto che se vogliamo fare i trader dobbiamo cercare di eh, afferrare, capitalizzare quello che il mercato ci dà. Io dico nel breve termine, ma perché lavoro in questo modo, quindi di qualche giorno, qualche settimana, ok? E poi ognuno, ripeto, il trading è molto, è molto personale, è molto soggettivo, ognuno poi si deve fare un po' il suo vestito, noi lo diciamo anche nel platino, non è che cioè eh, anche se qualcuno, molte persone magari hanno imparato da me nel tempo a fare delle cose eh, gli abbiamo sempre detto che poi comunque il vestito su misura che uno si fa magari il 90% di quello che uno fa è simile a me e poi ha quel 10% che magari è un po' suo, è personale ed è giusto ed è bene che sia così insomma eh, poi uno può anche essere totalmente... no? Eh, come dire, anche come carattere, come gestione, molto simile a me, quindi va bene quasi in toto da quello che faccio io. Ecco, questo è così per rispondere anche alla domanda relativa alla, per esempio, gestione. Eh, vediamo un po' poi, perché vedo che adesso sono arrivate alcune domande, Lorenzo mi dice grazie, e io ti ringrazio per aver fatto questa domanda, perché se mi fate le domande, io riesco anche a volte a spiegare su delle cose che magari non, non spiegherei, quindi molto volentieri. E eh, allora, allora, allora, poi mh, Filippo dice quindi spesso le tail bar sono molto presenti nelle zone di swing high low? Grazie mille. Sì, fanno, creano spesso degli swing high low o comunque creano dei punti dove noi, e riprendo sempre l'introduzione, dobbiamo cercare di ragionare. Okay. Quando il mercato spara e va e va e va no? e crea volatilità, bam, bam, e spara su, è ovvio che magari dobbiamo, cioè, eh, sì, gestiamo, però tendenzialmente, per esempio, un altro esempio, facciamo che mh, siamo entrati mh, long su questa zona, sul mercato de, dell'oro, no? Questa qui, guardate qua, questa qui che si è venuta a creare qui è una tail bar, è eh, anche un doppio minimo, è una tail bar. E una tail bar che cosa ci sta dicendo? Che il mercato probabilmente continuerà a salire. Quindi in questo caso io non è che chiudo la posizione qui. Addirittura, quando mi fa questo e poi gu guardate questa barra qui che mh, ritorna con una eh, volatilità ribassista no? e eh, eh, una direzionalità sotto io non vado qua a chiudere, anzi mi fa anche un po', no? un po di coda. È ancora coda, è qua ancora coda, guardate qua coda e poi riparte la vola, riparte la vola, riparte la vola, e poi qua cosa succede? Ecco qua, qui invece mi fa una tail bar che ha sia il minimo che il massimo della coda, quindi in questo caso devo più che altro stare attento a che cosa, essendo anche qui il mercato non va giù da questo livello, ma se lui continua, qua ha fatto una tail bar, quindi continua, guardate, continua, anche qui devo stare molto attento, ma non va mai sotto, continua, continua, e qui poi invece mi fa proprio la barra di volatilità ribassista no? su un livello importante. In questo caso, ovviamente, come dicevo prima, dobbiamo sempre contestualizzare no? dove siamo, però vedete che non ci sono informazioni contro il mio trade. Se ci sono, comunque vanno sempre gestite in ottica, vediamo, vediamo se rompe, vediamo anche, perché magari io ero entrato qui e magari il mio obiettivo era qui, magari sono già uscito, voglio dire. Però ecco, avete capito, quindi le tail bar sono spesso delle barre informative che ci possono dare anche conseguentemente eh, un'informazione un anche per gestire insomma l'operazione, non solo per entrare in posizione, addirittura a volte anche non per entrare, perché poi magari per entrare mh, non è detto, insomma, ok? Ci siamo? Eh, vediamo, vediamo, vediamo, penso di sì. Mm. Ok, ho risposto a Filippo. Vito dice, ma scusa, ma chiamarle Hammer o Engin Man è la stessa cosa? No, assolutamente non, no, no, no Vito, no, non c'entra niente, eh? no, non c'entra. Quelle sono barre di analisi candacy giapponese che non c'entrano nulla neanche con le pinbar, c'è un po' di confusione sempre su questo. Ti invito a riguardare i webinar sulle pin bar che ho fatto sia per i g ma anche direttamente al mio canale, ci sono un sacco di video, quindi vai, su, vai a cercarle e vedrai che trovi le differenze. Um, bene bene Davide dice buonasera Arduino non ho capito come hai gestito precisamente l'entrata short sulla tail bar nel gold dove sei entrato e lo stop loss precisamente no non sono entrato io su questa qui eh. io non sono entrato non è un trade che ho fatto io ve lo dico quelli che faccio ve lo dico questo non è un trade che io ho fatto ma vi sto spiegando le tail bar che tipo di informazioni possono darci ok e quindi eh, quando noi mettiamo un target non è detto che il target deve, deve per forza essere no, perché no, dopo cadiamo nel, nella cosa di dobbiamo avere ragione no, ma il trading non è avere ragione ragazzi, il trading come ho detto è capitalizzare dei movimenti che siamo riusciti a cogliere no? con la nostra visione, con la nostra analisi, con i nostri studi, con una buona gestione del rischio eccetera eccetera mm? uh, vediamo vediamo ancora ho visto che avete iniziato a fare un bel po' di domande. Eh, Angelo mi chiede se i supporti o le esistenze consideri più le ombre. Eh, le chiusure. Allora, Angelo, ti rimando anche qui ai webinar dedicati alle, alla domanda e all'offerta. Ne ho fatti svariati sia sul mio canale che su quello di IG. Quindi trovi domanda e offerta e capisci bene come lavoro su... Eh, i livelli statici allora Davide poi chiede eh, riguardo alle pinbar in particolare ce ne sono alcune che sono seguite da una direzionalità del mercato opposta alla coda mentre altre che precedono una direzione che va proprio in direzione della coda quasi dire una volontà del mercato di proseguire da quella parte almeno sembra così a me il mercato sembra dire proprio che vuole andare da quella parte c'è un modo per distinguere le due situazioni eh qui Davide mi fai una domanda che servirebbe il, un corso da, da ore, una bella coaching o comunque il mio corso completo che trovi sul sito, ma eh, oppure anche, ecco, stare nel, nella scuola platino aiuta molto a capire queste situazioni perché non c'è un, una, una chiave che apre tutte le porte. Io ve lo dico sempre e ve lo dirò costantemente, ehm, cioè il mercato è un qualcosa da, su cui ragionare, quindi anche sulle pin bar, come vi dicevo, dovete ragionarci su. Eh, che trovate la pin bar e voi eh, cioè dipende dalla struttura quello di cui parleremo, parleremo per esempio sabato mattina al corso la, la mattina parleremo proprio della struttura quindi livelli di domanda offerta la volatilità le tendenze i trading range gli swing ok i trigger cioè eh, davide eh, sì eh, a volte c'è una pin bar è long e il mercato continua short, ma magari aveva una struttura che chiamavano short. Capito? Per esempio, facciamo un esempio pratico, io sono Australia Dollaro, che vi ho fatto vedere prima, c'è una pin bar qui, no? Io non sono entrato ancora qui, perché c'era una situazione molto short, anche sul weekly chiamava uno short più basso, ma adesso si sta configurando in effetti un pavimento con delle conferme, con delle long tail che fanno confermare questo. Allora in questo caso, io non sono entrato qui, entro su ulteriori conferme long, magari entro un po' peggio, ma chi se ne frega, no? Ho comunque un bel obiettivo perché magari riesco a comprare, non so, 76,50, e magari riesco a portarlo a 0,78. Ok, quindi ragioniamo sempre. Bene. Ottimo Davide, oh, bene, mi fa molto piacere che vieni sabato così magari lì possiamo addirittura, approf approfondiremo molto la questione della struttura perché la struttura è, è un po' come quando si costruisce una casa, no? cioè se io ho una buona struttura poi eh, la casa sta su, quindi nel momento in cui io capisco bene la struttura dei prezzi poi gli input operativi sono più facili da capire nel modo giusto, hai capito? Quindi è lì. Possiamo usare time frame minori, eh, dice Massimiliano, tipo il 4 ore. Allora, il 4 ore è l'unico ultimo time frame sotto il daily che eh, io consiglio di usare. Però, ragazzi, se ci mettiamo a guardare il 4 ore come se fosse un daily o un weekly, no. Cioè, il 4 ore può essere magari confermativo di una situazione daily weekly. Come ho scritto anche nel libro, nell'ebook che avete, probabilmente avete. Che, ho, che abbiamo scritto in, in collaborazione con IG, se avete partecipato al corso quello no, delle strategie operative, eh, vi sarà arrivato, no, e parlo di quattro ore come confermativo esclusivamente di un setup per esempio daily, però cioè andare su quattro ore e cercare delle situazioni, voi, io non, per me non esiste il time frame, cioè io, devo, tra, io trado l'euro, io trado il dollaro australiano, domani forse lo trado questo qua, io lo trado perché questo qui sale per me, Ok, perché ho fatto una view, allora, la view migliore dove ce l'ho, ce l'ho su un grafico weekly daily, in questo caso il daily conferma insomma di una situazione che sul weekly è un trading range benissimo, ok, 4 ore non mi faccio niente, cioè non so se sono stato chiaro, avete capito, quindi io devo, quando trado è quello, io devo tradare, bene, ha senso tradare lo strano long? 4 ore, day, di chi se ne frega cioè sì, perché l'informazione l'informazione operativa migliore la trovi su time frame alti, non su time frame bassi cioè il concetto del price action trader cioè il price action trader si basa su questo concetto quindi io devo ragionare su time frame alti, la migliore informazione operativa è lì, è da comprare sì, che sia in 4 ore di chi se ne frega, cioè è da comprare non so se sono stato chiaro però non è facile Massimiliano spiegare sta roba però io non, guardo, non divido troppo il time frame. Se tu ci pensi, 4 ore anche, che è un time frame intraday, il migliore, eh, infatti io dico anche a tutti, time, fino a 4 ore al massimo, poi non, non sotto. Ma comunque tutti i time frame sotto il daily sono time frame bene o male che sono stati diciamo, creati dall'uomo. Cioè io non posso dividere una contrattazione non so, di una giornata in 5 minuti. Sì, la posso dividere, ma a che scopo? Alla fine il mercato ha fatto quella cosa lì quel giorno, quella settimana, quel mese, no? Ma sotto il daily sono tutte chiusure un po' come dire un po artificiali, no? Che tendono a cercare di creare ordine nel disordine. In realtà il prezzo lo si nota qui, lo si nota sul weekly, si nota che se io apro e faccio anche solo daily, se mi metto su un daily, eh, no, con un quadro più zoomato, e prendo da ottobre ad oggi. To, ottobre ad oggi noteremo che abbiamo una tendenza long che nell'ultimo periodo si è un po' abbassata no? la volatilità, cioè la direzionalità più che altro, e c'è stato un trading range in alto. Questo volevo dire. Va bene, perfetto. Marco Fontana mi chiede, una long tail con ombra che non esce dai massimi o minimi precedenti ha uguale valenza informativa? Dipende Marco. Sì, può avere comunque la valenza. Cioè, per noi non è tanto il fatto che poi lì la tradiamo long o short, però ci sta dicendo qualcosa. Magari ha creato un pavimento, per esempio. Capito? Tipo questa, no? Questa situazione qui sta creando un pavimento qui, no? Non è uscita, questa non esce qua, questa sì ma qua crea pavimento queste sono tutte long tail crea un pavimento no? quindi è un'informazione capito Marco? quindi cerchiamo sempre di vederle queste barre come informazione operativa principalmente chiaro? molto bene, molto bene dai, altre due domande magari prima di chiudere volentieri siamo qui proprio per questo e se c'è la possibilità magari cerchiamo anche di rispondere al massimo per riuscire a essere no? eh, a rispondere a tutti i vostri quesiti. insomma mm? niente non c'è altro Quindi, dai, vi, vi ho fatto vedere comunque anche una situazione che in effetti è attualissima che è questa eh, vediamo un po' in giro se c'è qualcosa ecco per esempio eh, questa, questa base operativa che ha fatto l'euro ne, negli ultimi giorni che sono eh, barre inside vedete questo box qui sono, queste qui sono sia questa che questa perché questa è lunedì è domenica lunedì sono inside, quindi hanno massimo e minimo all'interno di questo, ma hanno tutte, sono long tail, queste qui sono tail bar, vedete? Sono tail bar, che fanno, creano un pavimento, su un tetto in realtà, ma creano un pavimento, cioè quello che ci sta, indice, sta indicando. Provate a pensare se la stessa cosa succedeva a questo, e qui avevamo delle inside, quindi sempre inside, però in questo caso piene. No? Piene. Non era la stessa cosa. Non ci stava indicando la stessa cosa. Invece lui cosa fa? Fa questa situazione e fa così. Ogni volta che va qui, è andato lì, è andato lì, è andato lì, no magari. Quindi cosa fa? Cioè, quello che ci sta dicendo, il nostro ragionamento è che l'aninside però cerca di andare sui minimi e non li trova. Cerca di andare sui minimi e non li conferma. Cerca di andare sui minimi non li conferma. Ok? Quindi è più facile che alla all'outro di macchina ci sia un nuovo movimento, magari andare a ritestare queste zone, no? È possibile che avvenga questo. E quindi ragioniamo, ma io non ho tradata questa qui, eh? non è che dovete tradarla, è quello che dicevo all'inizio, ma vi dà un'informazione. Sicuramente non mi vado a mettere short, ecco, per esempio. O comunque cerco. questo potrebbe essere informazione operativa per fare altro. Avete capito? Cioè, questo, se voi conoscete il mercato del forex, sapete che c'è una certa correlazione. In alcune coppie, è addirittura matematica. La correlazione del forex, quindi, se, una cosa, se un mercato fa una cosa, è facile che un altro mercato segua quella cosa, no? E quindi, magari, da una situazione di questo tipo su euro-dollaro, magari posso definire, non so, ehm, vedendo poi la struttura di altre situazioni, sono un euro sterlina o un euro yen più interessante da comprare. E quindi vado a capire una situazione lo so, più interessante nell'ottica eh, di, di incroci valutari che però sono correlati a questo, perché ci sta dando un'informazione, quindi le, le tail bar possono darci delle indicazioni anche poi in ottica correlativa su altri mercati. No? E quindi questo. Filippo dice, in questo caso ci sta indicando una tendenza del mercato a volersi muovere in long? Sì, bravissimo, bravissimo. Cioè ci sta indicando una tenuta, non da tradare, ma una tenuta di un'area. Quindi la, il fatto che possa ritrovarsi qui rapidamente il prezzo dell'euro. Per il fatto che faccia fatica a scendere. Solitamente quando il mercato eh, si gira fa questo quando si gira solitamente non sempre eh, solitamente non vuol dire sempre il mercato è così però solitamente lo fa mostrando delle tail bar difficilmente gira senza delle tail bar. poi succede ma difficilmente lo fa ok va bene francesco chiede nel libro modifichi i dati del fibonacci nelle impostazioni per il tracciamento li modifichi anche per l'estensione? No, quelle che dici tu, T2, T3, T4 e T5 che ci sono nel libro, sono le estensioni. Ok? Quelle sono le estensioni. Quindi io ho le estensioni, che sono queste, e i ritracciamenti, che sono questi. Ok? Quindi se io vado a prendere questa barra qui, questa tail bar qui, ho i ritracciamenti e le estensioni. Ci sei? Hai capito com'è? Queste sono le aree. Perfetto, Francesco. Va bene, va bene, va bene. Allora, io avrei finito. Ditemi voi se avete qualche altra domanda altrimenti possiamo salutarci così però prima di salutarci vi ricordo alcune cose allora vi ricordo che domani alle ore 19 c'è la live su youtube nostra di Forex, quindi andate sul canale youtube di Arduino Schenato e vi iscrivete e domani abbiamo la live ore 19 domande e risposte tra trader che ovviamente non potete mancare poi giovedì Avremo, oltre a una live sempre su YouTube alle ore 15, avremo la Turbo Trading Room sempre con i G alle ore 17:30. Quindi vi aspetto lì alla grande, no? Assolutamente, dovete venire. E, e poi al corso di sabato, eccetera, poi faremo una live anche venerdì sera alle 19, sempre sul canale. Insomma, se vi iscrivete al canale poi vedete un po' tutto. Allora, vedo che Francesco mi chiede un'ultima cosa che voglio rispondere e dice I controlli, eh, controlli le notizie prima di aprire un trade, assolutamente no Francesco, io sono completamente sordo alle notizie, io lavoro solo della, uh, solo della price action, magari ti invito appunto a dare un occhio al canale YouTube eh, di mio, e magari ti dai, vedrai un po' quello che dico e capisci un po' la mentalità e l'approccio, l'approccio è totalmente di prezzo e basta, okay? non esiste che guardo le notizie, non, non... Il mercato si muove di aspettative, e si muove di flussi finanziari, si muove, eh, il mercato Forex si muove per un differenziale di tassi di interesse nel lungo termine, si muove per certe grandi questioni. E quindi le notizie che escono così dal quadro no, del calendario macroeconomico spesso non hanno molto peso su, sui movimenti del mercato. Il mercato poi assorbe tutto, ecco, noi siamo di questo avviso. Va bene, va bene, va bene. Allora, grazie a tutti, io vi saluto, vi auguro una buona serata e, e noi ci vediamo in giro, insomma. Grazie IG e grazie a tutti. Un saluto.